Io faccio parte dal 2006 dell'Associazione Basilico, e Basilico in realtà esiste da, ufficialmente dal 2002, però c'era già un gruppo di persone eh, che condividevano ehm, appunto degli ideali e che quindi si sono trovati in sintonia, hanno iniziato a realizzare a concretizzare dei progetti e quello in cui credevano. E, I soci di Basilico sono un po' in tutta Italia e siamo quelli più attivi, una sessantina, però eh, ci riconosciamo tutti e ci ritroviamo presso l'ecovillaggio Cordicelli, ehm, Cordicelli si trova in Val Bisenzio, la Val Bisenzio è eh, più o meno tra Prato e Firenze all'incirca siamo in un bosco, è un posto bellissimo, c'è l'acqua, ehm, c'è una natura molto bella, è un parco per cui è comunque anche lì protetto ehm, quello che è stato fatto in questi anni dalle persone poche che risiedono lì perché risiedono al momento sette persone e si sta avvicinando una famiglia che conta di trasferirsi, ma poi come dicevo non sono mai soltanto loro e siamo sempre più numerosi. E le cose che sono state fatte sono appunto straordinarie perché eh, davvero senza energia elettrica, proprio con solo un lavoro manuale ma molta tenacia e molta volontà sono state costruite eh, delle case assolutamente in bioarchitettura, quindi legno incastro, valle di paglia, eh, intonaco naturale, eh, è stata ristrutturata una casa in pietra veramente fatta vista crescere, fatta in tanti anni, eh, però fatta proprio a mano e, e adesso in realtà si stanno anche ristrutturando altre, altre case che, che sono appunto in questo territorio, eh, la regione toscana appena dato 11 ettari di terreno che è bosco ma che in passato è stato terreno agricolo per cui ci sarà anche la possibilità eh, di coltivare più di quanto adesso non si faccia. Le persone che risiedono a Corricelli sostanzialmente sono dei formatori eh, perché le parole chiave che posso eh, utilizzare sono permacultura e quindi c'è Enzo che si occupa principalmente di fare formazione di permacultura e poi agricoltura sinergica con Antonio De Falco e poi ehm, appunto l'autocostruzione, qui c'è Marco, cioè, non è qui, ma Marco è quello che più di tutto si è dedicato all'autocostruzione delle case in pietra. E, e insomma, devo dire che è una realtà bellissima, io se potessi ci andrei a vivere domani, anzi oggi stesso, e, e quindi invito tutti quelli che sono interessati a venire a conoscere di più questo posto. Grazie!